Grazie Presidente, con eh, questa delibera andiamo ad eh, aggiornare la classificazione degli impianti sportivi comunali che abbiamo approvato nel 2019 e ricordo che la, la stessa delibera prevedeva appunto un aggiornamento periodico eh, della stessa, in particolare parliamo di Campo Testaccio, non, non sto qui a, eh, a riassumere la, la storia eh, de, dell'impianto che conosciamo tutti e la rilevanza appunto del, eh, dell'impianto, eh, con questa delibera noi ne riconosciamo appunto il, la rilevanza cittadina e quindi per quanto riguarda la questione della competenza amministrativa, la si eh, riporta in carico al, al Dipartimento. E più in generale per quanto riguarda il, eh, ciò che è intenzione da parte dell'amministrazione poi realizzare eh, eh, nell'area di Campotestaccio, che è stato l'oggetto tra l'altro di eh, lunghe discussioni e confronti sia in sede della Commissione Sport Capitolina, sia nella commissione municipale eh, Dove io stesso ho partecipato più volte Dove appunto ci siamo confrontati sia con, eh, con la regione No, con... sentiamo più consigliere ecco Sì, allora eh, Dicevo, il, il dibattito che riguarda il eh, campo testaccio eh, si, è, si è svolto in, in occasione di tante commissioni Sia capitoline sia municipali e durante le quali eh, hanno partecipato tutti i soggetti che eh, hanno seguito l'iter eh, che porterà alla riqualificazione dell'area, appunto anche io ringrazio i comitati, le associazioni che hanno partecipato insieme al municipio al processo eh, partecipativo e hanno delineato appunto delle, eh, quelle che devono essere le caratteristiche del progetto che sarà poi realizzato e approfitto per, per puntualizzare un aspetto che è stato oggetto tra l'altro appunto proprio di discussione in occasione dell'espressione del parere della commissione eh, ovvero il, in questa delibera il mh, dipartimento sport che ha il, eh, come tutte le strutture amministrative il compito di eh, fotografare lo stato del, dei luoghi e quindi facendo riferimento al regolamento del 2018 e tutti i parametri in esso contenuti quindi la presenza di strutture sportive la presenza di spalti la presenza di spogliatoi eccetera sostanzialmente ha eh, preso atto appunto di quella che è la realtà ovvero in questo momento in, eh, non esiste un, un impianto sportivo esiste semplicemente un'area un'area che ha destinazione sportiva e, e che appunto poi eh, nelle intenzioni sia del municipio sia del, eh, della commissione sport dell'assemblea capitolina eh, è quella di realizzare un progetto di approvare un progetto per la realizzazione di un impianto sportivo comunale e quindi appunto per questo motivo comunque l'area era, eh, è e sarà eh, utilizzata soltanto a fini sportivi e con un impianto vero e proprio, quindi non vogliamo eh, che venga eh, considerata un, un semplice eh, parco con un playground come anche è, è stato detto, No, e questo lo abbiamo inserito appunto espressamente in, nella delibera e, e poi quindi per quanto andando a, a parlare poi anche di quello che interessa fondamentalmente ecco, al territorio, andremo a eh, sviluppare eh, il, il prossimo progetto che allo stato attuale, eh, come è emerso durante l'ultima commissione municipale, eh, si tratta in sostanza di… Eh, elaborare ed approvare un progetto, quindi che dovrà passare in conferenza dei servizi, dovrà seguire tutto l'iter che ancora non è stato avviato e poi appunto eh, stabilire il, i criteri per, per la gestione dell'area. Le associazioni giustamente richiedono che nella mh, gestione venga, eh, mh, sia il protagonista il territorio, quindi le realtà associative del territorio, questa è una caratteristica mh, Imprescindibile eh, è una richiesta che è fatta dal territorio e che appunto eh, andremo eh, a, a delineare poi in tutto il lavoro che, che seguirà, che fondamentalmente poi è il tema di interesse di, per campo testaccio più che la, la, la delibera in sé, l'assegnazione della competenza amministrativa che sostanzialmente poi è indipendente da quello che sarà. Il, il percorso che, che vedrà invece eh, interessato il progetto. E, mh, mi riservo eventualmente di intervenire poi in discussione generale se ci sarà bisogno. Grazie.